Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 e vi diamo il benvenuto alla demo di Box, Box Boy più Box Girl. Allora, questo qui è un gioco per Nintendo Switch. Storia per due. Sì, non posso muoverlo, ok. Vai. Well. Che non è uscito Vuoi per due giocatori. Eh, questo è tipo un remake. No, è un è un sequel B box boy però si può fare anche un multiplayer wow si sì, è, è un è una sequel di box boy sequel <coughs> <Sì>, di <no. coughs> comunque faremo una storia per noi due ecco qui siamo questi due cosi allora come in Kill nella demo di Kirby Star lì stanno i, i i comandi cioè qui salta con il tuo si salta così si crea e così si elimina un attimo l'ho già eliminato si sì. Ops. ma no, si può creare... Si può creare sopra eh, di quei eh, lati. Giù non si può creare. Get outway. Ok. Noi lo faremo al 100%, si spera. No, non lo faremo al 100%. Sì. No, è troppo difficile. Che cosa? Non è vero. Ok, lo dobbiamo rifare. si è andato no, avanti? No, sbagliato, a me lì c'è scritto di premere questo ma io ho premuto questo. Beh, facciamo tutti i livelli per ora e poi, e poi li rifacciamoli se non, non sono perfetti. Allora... Non ehm creare blocchi, sali sui di sufficienti. Vabbè comunque per precisazione io sono questo che si muove in modo strambo E marco invece è l'altro stupido Beh quello con il fiocco e quello via. con lo senza Cioè la, io sono la a e lui il maschio per qualche motivo Perché tu sei sicuro giocatore Per qualche motivo Comunque per, uh, per avere avanti. il massimo bisogna raccogliere tutte le corone cioè di solito sono un, una sola ma alle volte sono pure due. Non in questa demo. No, in questa demo sì. No, ma è successo. E bisogna usare il minimo di blocchi possibile, cioè non il minimo di blocchi possibile, ma se potete usate il minimo, perché il. i.. i.. Uh, i uh, risultati, cioè, tipo questo, questo coso ha bisogno di tre blocchi per essere completato ma non credo che sia il, il minimo per averlo il massimo per averlo ok avete capito? non credo no, no, non ho capito nessuno perchè non, allora, non è mai il minimo il coso è una, una quantità al caso che è vicina al minimo maggiore vicina mi fa essere vicino. È vicina, cioè è maggiore, non può essere mai minore impossibile. Vabbè, potete ma ne... premere questo per rifare il livello se tipo vi scappa un blocco e lo create per sbaglio. Oppure se volete dar fastidio a quello che gioca con voi, tipo Marco. Qua come si fa? Non Ah, possiamo creare due. Ah? Huh? più don't see, vai. Allora, solo. Di, solito, di solito si può creare solo un blocco, ma in alcuni livelli come questo si possono creare più blocchi. Aspetta, se non faremo una. Mangia indietro. Mangia indietro non la gioco. Devi fare così, guarda. Okay, vai. Così. Sì, vai. Questo è quello che bisogna fare. Prendete questa. Eh, eh. Sì, ci sono pure checkpoint, anche se non li prendiamo noi effettivamente. Vai, lasciali. Ok, di regola dobbiamo aver fatto tutto bene. Questo video lo pubblichiamo oggi. Come vuoi, non mi interessa. Di sicuro bisognerà editarlo. Allora edit. Sì, ma... Secondo me non ne vale la pena. Dobbiamo fare tanti video. Cioè almeno 4 li dobbiamo fare. Eh, facciamo quello Allora, stop. Eh, questo fermo. è facile, praticamente uno deve fare.. Hi, hi, hi. Uno deve fare così. Oh! Hi, no, hi. no, tu fai la scaletta. Io faccio il piano. Oh, mio dio! E tu? Hi, hi, hi. Hai pure sbagliato! Così, io così e tu la, la scaletta, bravo. Yeah, yeah. Bye bye! Sì, non si può morire per questi motivi. Abbiamo allora, completato. Il minimo qua era 6 perché è, è l'unica possibilità. Ah sì? Che... Invece no. Si potevano usare pure due per attraverare sulle spine. Per tua informazione. Eh? Non capite. Eh, si potevano usare pure due blocchi dalla sua parte per, per arrivare sulle spine. Eh, vedi? È, è sempre vicino al minimo, ma non è sì, sempre... Sì, va bene, abbiamo capito. Stop. Vai, posizionalo. Um, Acqua ah, è sempre così. Vai. No. no, no, si può fare anche così. Non prendere in considerazione il fatto che è, uh, si pu puoi anche prenderlo solo a metà blocco. Scaletta. Aia, ah, yeah. Un sì. no, attimo, fa non fare il piano. Fai la scaletta. Fai la scaletta. Così, ecco, posizione. Il fornì Ormai li ho, ho presi in blocchi, Fammi usare Ah, mi metto a prova l'ultimo pixel Fai così Perfetto Sei stupido Fai, Fai così bello. Dopo aver fatto la scaletta Fai fare a me La prendo io. Sì, grazie, però il blocco. No, vabbè, vabbè, rifacciamo. No. Praticamente dopo mettiti sopra di me e prendi sì, la corona. Sì, grazie, ma se tu li blocchi, come faccio? Ho sbagliato. Eh, sbagliato. Quando sì. mai. Vai, sali sopra di me, prendi la corona. E sì, per... non serve che non lo dici, l'avevo intuito che dovevo salirti sopra per prendere. Okay. ok, 12 blocchi, speriamo che sia. ok Cerchiamo di non devo fare durare troppo il video anche perché. Cioè sono 10 livelli oppure 8, no, non 8. Sì, quindi nemmeno dovrebbe essere troppo lungo il coso. Infatti facciamo sì, pure la 15. campagna single player. No, sì. È diversa, sì. Aspetta, aspetta, ok, qua bisogna fare la scaletta. Quindi tu vai al pulsante rosso. Vai al pulsante rosso, non frega te niente. Sì. No, scusa. A <ride> no, scusa. Devi fare un blocco. Devi lasciare su un blocco là. No, tu. Tu sei sopra, come faccio io? Bye bye. Ok, allora. Qua sarebbe. vabbè. Vai, pulsante. Tutta la scaletta. Questo è utile per risparmiare i blocchi. Non salire, portatelo ancora avanti. E poi sali lì. Allora, qui stessa cosa. Qua è, è molto facile in due fai il, la, il cappello. Il cappello? Sì. Potevi anche usarne solo Vai. uno. Vai. Vai sì, senti. No, sì, ho sbagliato! Sì, sì, sì. devo farne solo uno. Potevi farne anche solo uno. Non importa, tanto levi rimango No, no, conta, ma. No, ma no, perché? Perché. mi butto. Sì. Sì. Intanto credo che sia abbastanza. Sì, come no. Vediamo. Ciao. L'ho ah. detto io. Eh? Però di uno, ah, dai. Eh sì, di uno. Purtroppo sono così i livelli. Bisogna fare perfetto. No, non bisogna fare perfetto. Non L'abbiamo detto no. Intanto qua è servito. Guarda, Il taglio. Guarda. No, no, perché taglio? Non ci vuole niente da ritornare là. Beh. Vai. No, vabbè. faccio io la scala. Vai, fai la scala. Per perché? Avevi trovato un modo per risparmiare, non lo sprechi. Scusa, non tagliamo. <ride> Lascia no, non serve. Mi, mi. Allora. Fammi la scala, vieni, ritorna, fammi la scala. Ah no, non serve. Eh. Ok, faccio io. Aspetta. Usare due soltanto. Tanto non contano se non mi piacciono. Sì, contano. Anche se non mi piacciono. Ah, ecco perché. Ok, andiamo. Se non li piazzi non contano. Come fa a contare se non li piazzi? Eh, se se che... no sarebbe troppo facile. Sì, metti che ti confondi e, e ne esci uno per sbaglio di più. Certo che non li contano, finché non li piazzi. Blocchi usati vuol dire blocchi piazzati. che oh, ne sono... Dobbiamo vedere. Comunque non, non, abbiamo, non abbiamo tagliato. Ok, sì. L'abbiamo detto, il taglio ne taglione, ok. Ok, sì. Ok, sì, nuova su. feature. vai sali su vai via fammi anzi non ho perso la tua puoi Lo tu. so. Fatti una scala devi farti una scala poi oh, non sei eh, prima non l'hai fatto no, non la puoi fare così la devi fare all'indietro ah, so. te la faccio io ah, no. ok aspetta è colpa fare. del terzo blocco che ho fatto allora. facciamola già facciamola già la scala così non la spostare troppo che poi non ci riesci tu vai sali sopra orlannami il bus per salire no no no, guarda così ecco, vai vai vedi così molto facile aspetta Grazie. <ride> ah aspetta, sali sopra di me no devi prima scendere tu quindi fatti una cosa per Farne solo. si sì, farne solo uno. Um. <ride> Sono interiscito. L'avrei dovuta fare io. Aspetta, non la fare. La faccio io, che. Che non se la ne, fai tu muori! Non ce n'è bisogno, non, non c'è bisogno proprio. Ora aspetta. Ah, mi fai tu? Eh la sì. piattaforma. Ok. Però farla più centrata, Sì, lo so. Ok, vai. <ride> io non ho parole. <ride> Ma come è successo? Togli. qua, devi vieni qua. Vieni. No, dobbiamo fare tipo un tempismo. No, è impossibile, vieni. Senti, la faccio io, questo è il metodo originale. Il metodo è originale. Vai. Vai, la scala. Perché la dovrei fare? Perché hai detto <ride> che la fai tu. No, devi fare. devi prima andare tu giù e poi la faccio io devo fare così mi basta molto a parte che ora non puoi nemmeno più scendere vai basta si sì, avevo... avevo sbagliato vai. allora bene. fermo adesso ascolta... Ascolti i miei piani 1 poi sali sopra non fare sì. nulla sali sopra il blocco io salgo sopra i ter... eh, te e andiamo e andiamo vai adesso fermo e... Questa è una corona un po' difficile. Uh, no. Qua. Eh, vedi, sei morto. Ciao Marco! Prendila. <ride> Siamo morti entrambi. Sei stupido. Vai. Un attimo, come ho fatto prima? così. Vai ah, vero. <ride> Dai, andiamo. Allora facciamo.. mi sa che devo farla io dopo vai butta un blocco no, soltanto vai butta sì. no no no butta un blocco soltanto tu vai si sì, vabbè sei stupido De prima, prima tu vai. devi prendere l'interruttore poi io faccio il resto ok butta un blocco soltanto Prendi. questo tu vai a salvarti vai <ride> Se tu mi sali sopra... Eh come sì farlo? ma sono sbagliato io. Vai. Prendi il e salvati e poi faccio io. Perché tre? Perché tre? Ho sbagliato, fai niente. Eh sì invece ma... fa Guarda no, guarda abbiamo preso il massimo. Sicuro abbiamo preso il massimo. Ne abbiamo ne abbiamo usati pochissimi, abbiamo risparmiati un sacco di punti. Oh. Non è mai il minimo, te l'ho già detto, ne avremmo potuti fare pure 7. Che ultimo livello, siamo a 15 minuti esatti. Qua è difficile. Allora, tu no, ne puoi sparare è... 5, io 3. Non è difficile, ti ricordi come l'abbiamo fatto l'altra volta? No. Allora, io mi sa che tu ti devi fare. Io col... mi faccio la corazza. Io poi devo fare il ponte. Vai. Posizionalo. No. Posizionalo! Devi posizionarlo il ponte. Come faccio a posizionarlo? Fai giù così no, come senso... faccio io Perché ne fai quattro? Oh ho sbagliato Quante volte hai sbagliato tu io non ti ho detto niente Anzi ti ho detto Poi vedi l'hai spostato sullo lo stesso E poi ne Se ne fai altri deve spariscere Me ne scopro ok Qua mi sa che io ti devo superare Ecco e la corona. Usiamo questo. Mm, vabbè. Vai. Tu E lascia stare quei blocchi. No! Mi devo fare l'altra corazza, se no non passo poi. Perché hai salvato allora, Ti sto facendo una piattaforma. Vai giù. Perché devo rifarlo. Vai. Perché non lo fai giù? Perché non aspetti un secondo che piazzo? Ho sbagliato Come mai? Ora. Allora. Allora. Così? Si salvo, tranquillo Ah perché provi a saltare? Mi hai detto si salvo allora io sono andato a salvarmi No? Se mi prendi si salvo Oh. Sei andato all'indietro. Non sono andata all'indietro. Come posso essere andata all'indietro? Spiegamelo. Hai fatto così. E non, non ti salvi facendo così, vedi? Non, non muori. Ma io mi sono abbassato. Cioè.. Non ho fatto nient'altro. Vai. Fai la. un attimo. Vai. Siamo salvi, tranquillo. Devi stare qui all'aria salva Vai siamo salvi Ora Mi... Su Ok no Non ci riusciamo Ops <ride> Mi ha piti no. almeno Va bene quella roba <ride> Non lo so You're bizarre man! Susu! Susu! Su. Sì, poi, poi muoviti. Ti, muoviti. Devi andare leggermente più avanti, io non posso mm. muovermi. Sì, ti puoi muovere. Aspetta e muoviti. Ma invece che non ti puoi muovere. No! Come mai? Non la puoi prendere così, devi... devi... Eh sì, tu devi stare un po' ti devi muovere un po', vedi? ah devi tornare indietro, torna giù che senso? nel senso così ah, di più, di più, al massimo vedi al massimo io c'ho la corazza però no, non ce l'avevi sotto, il ponte non c'è più il ti ricordo ah, è vero eh, eh. vieni fin qua adesso, mi metto qui mi metto qui maggio no, giù di più di più di più ok risucchia tutto alleluia speriamo eh, per forza speriamo quanti ne abbiamo usati 8 eh. ma ne abbiamo usati pochissimi Ok. Ok, questa era la storia per due. Ora facciamo faccio scelta quella in singolo. No, la faccio io. Io l'ho già fatta, tu no. E allora è facile. No, no, no. Ah. No. No. Per accendere tutta la roba lì. Che bello, ci sono i blocchi piccoli pure che si possono usare. Lo non installiamo il in gioco, sì. No, non c'è 10 euro. Non ah, sai, perché eh. 10 euro costa? Sì. E te li regalo al compleanno. Oh no, mm. spuritana se mm. eh, noi pascheg che facciamo tip mm, Il bimbo è morto, non c'è niente. L'abbiamo no? ribaltato. Figliolo! No, non. Ti vogliamo <ride> oh no, Figlio o loro sono dei pelotti Io non mi conosco. <ride> <ride> sì, ok, dopo questa intro. No, no, c'è più. Meglio altro Cioè, il coso? Uh, molle! Uh, trivelle! E, e così anche di lato! Uh, blocco blu strano! Cappelli! Uh, blocchi trasparenti che si possono attivare con quel tasto, si suppone! Teletrasporto! Perché sì, si capisce che è teletrasporto! Blocchi lunghi! <ride> blocchi lunghi ribaltabili e cose elettriche! Una spuccia di casa Palloncini. Scendi Ciao Giorgi Dov'è un Il, <ride> il okay. bimbo con la gomma dobbiamo, da masticare dobbiamo, ascolta dobbiamo comprare il gioco soltanto per il, il, il blocco lungo <ride> <ride> Quella è l'unica cosa che mi interessa di più lungo Che okay, ora stare per uno Dammi, Dammi. No, faccio io. Ah, no faccio io Faccio io io l'ho già fatto tanto sì, magari, se ti accendi. Se ti accendi. Buongiorno eh. Mi raccomando! Caffè e cappuccino? Niente, vabbè. Uu, uh, stavolta per saltare si usa B Wow! Interessi! Io, io. Io. Io. È wow! Facile! Quanti livelli <ride> ci sono sotto 8! Sempre otto sono. Ah, ti devi sbrigare. Sì, tanto io ho già fatti. Tre stelle tutti? Eh? eh? Sì, tre eh? stelle tutti. E corone pure? Sì. E allora sbrrì! Lo sto facendo? No, non è vero. 1 C'è uno che è bellissimo, è il mio preferito. Sì, sì, com'è? Il settimo. Oh. E allora salta. Salta! Ah, è vero, non è. <ride> non è Kirby oppure Mario, sai com'è? Questo è l'unico gioco in cui si alza. si salta con me. Sposta allora quello. Io, io. Uh. Io, io. Bello uso le. uso i corpi morti dei miei cloni per. Non so le le sue, crete, le sue espansioni. Espansioni. Espansione, espansione Pokémon. Ma quale spanzioni Che espansioni! Sono cloni! Si vede che sono cloni morti. Sì, senza occhi e gambe. Sono morti, cloni morti. Eh, no, cloni non viventi, proprio non siamo mai nati. Eh, inceneriti però anche. Moglie sono incinto! Sono due gemelli! Si, sì, vai, comincia Ok. Mm. due? Ne serve uno o due. Quale serve uno? Prima anche ne serviva uno. Qua pure uno. Ne avresti potuto usare uno per ogni. Per ogni Vabbè salto. ma comunque eh, eh, probabilmente no. il il, il riguardo era sei. Sì. Ah sì? Vogliamo, vogliamo scommettere? No. Tanto io lo so già, ci ho già giocato, te l'ho detto. Vogliamo scommettere che avevo ragione io. Ne hai visto? Sei. Sì. Usa massimo sei blocchi per la terza stella, quindi ha ah. Hai visto che avevo ragione? No, avevo ragione io, io ho no. detto sì. No, io! Usa soltanto tre, Tre ne posso usare, Ma questo compro. è il massimo che posso usare. Usa ne soltanto due. due! Due, due! Come dovrei usarne solo due? Li ah, ok. piazzi tipo ponte! Uh -huh. Non posso. Allora ricominci, bello. Basta e avanza. No, non è vero. No, un attimo. Stupido, stupido, Vediamo se uno basta e avanza, se lo raggiunge. Che Xbox già non corona, corone, l'hai presa, ma non l'hai presa. Vai qua al bordo. Crea un blocco, crea un blocco. Sì, vabbè. Ok? Troppo no, al vedi, bordo no, no, troppo al bordo l'hai messo Ok, ora la puoi prendere. Ora salta. E ti ho salvato la vita a quei tre blocchi che hai buttato così senza motivo. Che ne sarebbe passato pure uno per poi. Vabbè. Hai visto, sono bravo. Ne avrei buttati, poti, potuti usare pure otto. potato usati. Come mettiamo? Otto per me. Non mi interessa, 8 vai avanti. Non Vai avanti. No, 9 mo ha visto che ho... Cioè buttare i, i blocchi. Ho ragione io, hai visto. Non è vero, tu non hai tolto neanche un Io ho sempre ragione. Quattro blocchi, usa neanche due. 2 Piazza Salta Sono fortissime Usane 3 Ciao Usane 3 a scala anche se ne sarebbero queste 2 vabbè non è vero Usa 3 a scala 4 che poi muoio No che poi non capisco C'è la fisica che tu puoi spingere i blocchi quindi c'è la forza d'attrito, però non c'è il fatto cioè sono tipo incollate al pavimento quando tu ci sali sopra. Oppure lui non, non ha nessun peso, perché ah, è, impossibile, sì. è impossibile che restano in, in equilibrio anche se ci sali sopra e ci ah, saranno pure. Non c'è la gravità, cioè c'è la gravità ma non è abbastanza forte. Sì, come no. Se non fosse abbastanza... Uh. Ah, i cosi elettrici ci sono pure qui. Sì, stanno pure i cosi da sparare cioè si possono no, pure sparare i ne sono, sono troppi qua ne bastano 2 anzi 1 1 1 che cosa fai resta che fai poi muoio con i cosi elettrici puoi saltarli perché devi sprecare 30 blocchi senti guarda bastavano 1 non ah, 12 no. Mi voilà. parla! Bastavano dodici! Bastavano 9! Bastavano 9, ne usa 12! <ride> non mi ricordavo l'altro! Questo è il mio preferito, perché aggiunge la nuova meccanica! Ai don't care! I know, make Uuh! Questa Ma che what? Perché funziona così sto livello? Non perché volevamo c'è una nuova meccanica? No, ma perché sono in suo livello voglio capire? Boh. Pure nell'ultimo livello c'è una nuova meccanica che solo quel livello. No, un Che solo in quel livello potevi stare. Giù, giù, giù. Non posso scavare giù. Ma non puoi nemmeno andare avanti così Mi sa che li ho usati troppi Ma no In questo livello mi sa che contano pure quelli usati vedi quelli usati, Non li ho usati mai 37 Ricomino. In questo livello contano pure quelli, quelli sparati così Eh grazie, se ti aiuta albero libera il passaggio Eh non lo so poi li usi con gli sperperi, manco. manco ci avessi. Manco avessi avuto lo stipendio all'inizio mese. Io. Perché così tanti? Perché come facevo ad andare avanti, secondo te? No, ho sbagliato qua. Poi è il un tre. Quello è Dai. Non posso camminare con.. Oh. Troppi, troppi, troppi yeah. blocchi, 36. <laughs> Prima avevo sbagliato di uno. Che schifo. I, I have no words. Ok, questo è carino. Vediamo una nuova meccanica, uuh, nuova meccanica, perchè uh. Perché non funziona che tu spari e blocchi? Perché? Perché così tanti? Perché se no pensare i morti. Sì. Vediamo se. Certo che bastano quelli. Okay. Secondo te? Che logica? Non così stupido. Lo so, ho sbagliato io. Stupido cane, mi fai sembrare un posto. No, se. ehm... Due. No, no, no. No. Perché due? Perché che Come? Vabbè, fai come hai fatto Come gli useresti 2 due. Non in quel senso, non lascia stare. Mm. Uh, uh, uh. perché così tanti si sì, era giusto come avrei potuto risparmiare secondo te fammi vedere ecco, il potere dell'economia vai avanti Di dimmi come no non nel... c'è nessun modo vedi <ride> allora ho ragione ok quindi questa era box boy più box girl se volete un let's play fatecelo sapere, lo ignoreremo, no, non è vero Cercheremo di procurarci il gioco Vabbè tanto 10 euro Vabbè parliamo durante la cazzo Ehm mm, mm, Basta Il prossimo video sarà uno di Kirby E questo credo che uscirà domenica mm, non penso proprio Do Domani <ride> è domenica quindi potrei registrare e poi pubblicarlo Salve quindi boh. eh, mi sa oh che... no il bambino è morto che facciamo? Mi sa che ve lo po possiamo risparmiare ragazzi. Adesso Quindi. il bambino viene mangiato dall'oscurità. No. È fuggito pure l'altro bambino. <coughs> e ora che si fa? Lo scopriremo solo nella prossima puntata di. Un attimo, il sole e Saturno. Lo scopriremo solo nella prossima puntata di. Il Sole è Saturno. Di, di nulla, la prossima le demo. Puntata di De... Demo playlist delle demo. Yeah. che qua ci fa vedere tutte le feature ah questo è sott'acqua mi sa no, mm, no smetti del contraderme cioè non ho visto bene credo che lo no. guarda il tizio sta sparando una tizia sui cosi eh già e, e, e. ora possiamo analizzare meglio le cose perché abbiamo imparato oh you say so I don't think quel il tizio lungo si può anche girare a quanto pare eh sì l'ho già detto prima però può creare i blocchi di lato wow oppure potevamo fare il tizio lungo e il tizio grasso che è tipo è, è invece che essere alto e doppio e <ride> largo il doppio L'avrebbero dovuto fare invece che fare il tizio lungo che si gira vabbè quindi ci sta, sono tutti i nani, quello è l'unico alto. Comunque quello alto è, è.. Quello alto si sblocca alla fine del. Ah sì, sì? Lo, lo scopriremo solo. De l'hanno ha, detto quando hanno iniziato il gioco. Lo scopriremo allora, solo nella ecco, prossima no, puntata no, ma, di no. Kirby Star Allies Sì, vabbè. Ci ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!